Nix. No. ciao ragazzi buongiorno oggi nuovo video unboxing quindi un mi piace se vi piacciono i video unboxing e in questo video andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo pacchetto vi dico già che tutti i link di tutte le cosine che andremo a scartare oggi sono giù nell'info box compreso uh, il link appunto del negozio dove potete trovare tutto andiamo quindi subito a scoprire cosa c'è all'interno di questo pacchetto vi anticipo subito che tutte le cosine che Um, vi mostro oggi mi serviranno per realizzare i prossimi video di DIY e quindi utilizzerò queste cosine in un modo uh, un po' particolare diverso dal solito appunto per realizzare uh, diversi uh, progetti DIY quindi per non perdervi i prossimi video iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale andiamo subito a scoprire quindi cosa c'è qui dentro all'interno ci sono ben 5 kit diversi per realizzare, ve lo spoilerò già subito, dei eh, quadri a diamanti ma sono diversi da quelli che conoscete perché sono tutti un po' particolari e appunto ne ho scelti 5 diversi in modo da farvi vedere eh, le differenze tra un kit e l'altro ovviamente eh, tutti i kit sono eh, completi quindi eh, sapete già che se acquistate un kit avete tutto il necessario poi per poterlo realizzare andiamo e partiamo dal primo io direi di partire da questo che è il più piccolino e all'interno appunto c'è un kit completo per realizzare un quadro a pittura eh, diamante cosa sono i quadri a pittura diamante sono dei quadri con un'immagine stampata che poi si vanno a riempire con delle con dei piccoli diamantini colorati in modo da realizzare questa uh, immagine diciamo dandogli un effetto uh, 3D ne ho già realizzato uh, uno l'anno scorso che magari vi lascio qui uh, nel pallino informazioni o giù nell'info box e quindi se volete capire che cos'è insomma potete andare a vedere quel eh, video in cui appunto vi mostro come l'ho realizzato e il risultato finale la differenza tra questi kit appunto è che sono tutti molto particolari un po diversi eh, da quelli che si conoscono questo per esempio ha eh, come soggetto eh, ho scelto una farfalla però a differenza degli altri quadri non ha l'immagine piena ma ehm, semplicemente un'immagine centrale che va appunto riempita con i diamantini mentre lo sfondo eh, rimane ehm, così com'è la differenza tra questo e gli altri appunto è che eh, viene messa in risalto soltanto eh, la figura centrale ecco. diciamo che eh, per iniziare per i primi passi eh, direi che è la scelta migliore perché eh, con questo tipo di kit qui eh, potete ehm, realizzare una sorta di quadro a pittura diamante però ehm, più semplice e più veloce da realizzare ma che ha comunque eh, lo stesso effetto. I kit di pittura diamante sono un'ottima idea eh, per passare il tempo libero per rilassarsi non solo per gli adulti ma anche per i bambini quindi tenetelo anche in considerazione per eventuali regali. Guardiamo adesso all'interno del kit ehm, Qui c'è ovviamente la pennina, il vassoietto e eh, la cera. Per sapere come utilizzarli andate appunto a vedere il video di cui vi parlavo poco fa. E poi in questo kit ci sono dei semplici diamanti eh, tondi a base tonda perché ci sono diverse forme e poi eh, vi mostrerò tutto. E questi sono tutti i colori che servono per realizzare questa eh, farfalla, anche questi. E questi diamanti appunto sono i classici diamanti a forma tonda che si trovano in tutti i kit, insomma quelli classici. Poi questo qui è un accessorio, lo faccio vedere subito prima di aprire gli altri kit, che serve per allineare ehm, bene i diamanti una volta applicati sul quadro, per eh, metterli tutti in fila eh, dritti e compattarli insomma. È una di quelle cose a cui io ehm, ho avuto un po' di difficoltà nel mio primo kit e quindi ho voluto prendere anche questo per vedere se, se mi può aiutare. Secondo kit, cerco di andare veloce per non annoiarvi subito, questo è un kit con un bellissimo gattino multicolor, anche qui ovviamente c'è il vassoietto, la pennina e la cera e eh, anche questo kit è un kit classico con questa tipologia di diamante che eh, in questo caso è per esempio a base eh, quadrata. Questi sono tutti i colori che mi serviranno per realizzare appunto questo soggetto che è questo carinissimo eh, gattino multicolor e eh, la differenza di questo kit rispetto a quello precedente sono sia i diamanti a base quadrata che eh, l'intero eh, quadro da completare perché qui non c'è soltanto il gattino da dover riempire di diamanti ma anche eh, l'intero sfondo. Terzo kit, in questo kit troviamo un bellissimo quadro con l'immagine della casetta con i palloncini che ricorda, o forse è proprio quella, eh, la casetta di app. E eh, anche questo ha il disegno completo eh, su cui incollare i vari diamantini e anche questo ha i vari diamanti a forma tonda. L'ho preso questo per farvi vedere la differenza tra il primo kit che vi ho mostrato, quello con la farfalla, e ehm, questo perché appunto eh, questo ha eh, l'intero quadro da dover completare, quindi sia il soggetto che lo sfondo, eh, però anche questo ha... Ehm, i diamanti tondi esattamente come il primo kit mentre il kit di prima aveva i diamanti quadrati sono piccole differenze che eh, nel realizzare il quadro non ha eh, non fa molta differenza perché si realizzano nello stesso modo però eh, magari vi possono interessare per provare e sperimentare appunto cose nuove o tipologie diverse da quelle che avete già provato. Se già ne avete usati, allora questo kit è un altro di quei kit particolari. Il soggetto che ho scelto questa volta sono dei cactus. Anche in questo kit si va ad incollare i diamanti sia sul soggetto che sullo sfondo. E la particolarità di questo kit va proprio sta proprio nei diamanti, che loro definiscono diamanti a cristallo perché. Ehm, hanno la forma tonda ma soprattutto eh, non hanno quel colore eh, pieno che hanno tutti i cristalli che vi ho mostrato fino adesso ma sono ehm, leggermente trasparenti quindi hanno una sorta di effetto vetro diciamo così che li rende molto molto particolari e diversi ehm, dagli altri, dai precedenti e che secondo me daranno un effetto ancora più luminoso e più brillante Um, al quadro quindi non vedo l'ora di provarlo e vedere come sarà il risultato finale quindi altra tipologia di quadro anche questa ultimo kit e anche questo è molto molto particolare il soggetto in questo caso è un campo di fiori e farfalle e, eh, la particolarità di questo kit è intanto è come il primo kit che vi ho mostrato, quindi su questo kit non serve eh, realizzare anche lo sfondo, ma la particolarità sta proprio nella forma eh, dei diamanti che adesso vi mostro, sono tutti diversi. E molto particolari perché questo kit appunto, ha uh, forme completamente diverse tra loro di diamanti il primo per esempio sono questi uh, cristalli uh, tondi molto grossi a uh, effetto cristallo appunto come quello che vi ho mostrato col soggetto dei cactus poi ci sono questi 3-4 uh, colori di uh, cristalli a forma di goccia e questi hanno invece il colore pieno poi ci sono altri due cristalli a forma tonda ma, dalle leggermente più, ma dalla misura più piccola e anche questi hanno l'effetto cristallo, quindi sono leggermente trasparenti. Poi questi gialli e questi blu sono altri cristalli a forma tonda però dal colore pieno mentre questi tre um, cristalli che rimangono sono anche questi uh, cristalli tondi però eh, dall'effetto cristallo, appunto. Leggermente trasparenti. Io continuo a chiamarli cristalli, però in realtà dovrei chiamarli diamanti, perché questi sono kit a pittura diamante. Quindi, scusatemi se per tutto il video ho sbagliato a chiamarli così. Quindi, anche questo kit mi sembra molto molto particolare, molto interessante e anche di questo non vedo l'ora di vedere l'effetto finale ovviamente vedrete nei prossimi video l'effetto finale quindi il risultato finale dei vari kit così eh, riuscite poi ad avere bene, bene l'idea e la differenza tra un kit e l'altro magari alla fine potremo anche fare un confronto tra i vari kit ed ognuno di questi kit poi andrò ad utilizzarli per realizzare dei progetti DIY eh, quindi non li utilizzerò come quadro li utilizzerò in un, un modo alternativo che spero uh, vi piacciano e niente ultima cosa che volevo dirvi riguardo al negozio oltre a ricordarvi che tutti i link sono giù nell'info box questo uh, negozio ha tantissime uh, tipologie di kit non solo quelle a pittura diamante ma anche uh, punto croce ricamo pittura um, numeri che sarebbe Uh, semplicemente il dipingere un quadro con gli acrilici ma in modo guidato quindi ci sono tantissimi kit e tantissimi modi per passare il tempo in modo creativo uh, io ve lo consiglio moltissimo per diverse ragioni il primo appunto è che è molto molto fornito di tantissimi kit e eh, oltre ai kit uh, per realizzare quadri ha uh, anche alcuni kit proprio um, per realizzare pro piccoli progettini fai da te come per esempio borsette, portachiavi portafogli, eh, piccole agende, tanti kit insomma molto molto interessanti che io vi consiglio di andare eh, a curiosare perché meritano veramente i prezzi inoltre sono davvero davvero molto molto economici ve lo assicuro, è uno dei negozi di questa tipologia qui con i prezzi più economici che ho trovato quindi secondo me ne vale davvero davvero la pena e eh, ultima cosa ho avuto la possibilità di parlare con una ragazza appunto eh, che gestisce questo negozio ed è una tra le persone più gentili educate e disponibili con cui io ho avuto a che fare negli ultimi anni, quindi anche per la sua gentilezza merita davvero. Non è così semplice o così facile trovare delle persone così disponibili, credetemi. Quindi sì, penso che anche questo sia davvero un punto a suo favore e niente, smetto di parlare altrimenti questo video diventa lunghissimo. Io vi aspetto nei prossimi video in cui andremo a realizzare altri progetti fai da te.